Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Dopo dieci anni, torno su Formula 1 2013. Appena l'ho visto così, ho detto devo fare un video assolutamente, perché una delle cose che mi aveva veramente colpito di questo gioco sono le formule classiche e soprattutto le modalità scenario che trovo fantastiche l'attacco delle vetture, non perdere l'occasione. Ho configurato il Camus, rende benissimo, ragazzi. Si sente tutto. Andiamo, gioco di 10 anni, siamo qua per divertirci. Due Ferrari da superare, continua a spingere. C'ha un turbo lag pazzesco! Mamma come scivola! Uh! Eccole qua, Sono uscite dai box in questo momento! qui ci vorrebbe cambio d'acca ragazzi oh il grande shumi mi è partita mamma mia ragazzi senti che sound il force feed è impressionante ragazzi devo dire che graficamente tiene basso ancora con i tempi oh. con questo filtro fotografico molto caldo Senti sto turbo lag ragazzi oh, Mamma mia Sono cominciati gli ultimi due giri All'esterno Nelle manovre di sorpasso non le Qua bisogna dosare l'acceleratore Ragazzi che parte una meraviglia Sta scivolando <susurra> E si inserisce Mamma mia Fantastico, <susurra> Il prossimo giro per staccare gli inseguitori. Ok Cioè questo a 72esimo giro Mi dice spiggi come un animale Vai staccati E noi che facciamo ragazzi? E eh, spiggiamo Ragazzi devo dire una parolaccia Cazzo quanto è divertente Porca miseria Cioè ragazzi Cazzo, è davvero divertente Lo scenario Ma anche il sound è Veramente, al passo con i tempi ancora sto gioco eh. Cioè questi erano scenari Il Formula 1 Classic Che veramente mi hanno fatto innamorare Di questa serie Che figata, mamma mia, spettacolare Emozionante quasi, cavolo Mamma mia, spettacolo Ah, meno male, pensavo che mi volevo Allora una Uno schiaffo da boffa